Bene, ora quello che faremo è, queste, passare con lo spillo, questa cosa qua, con il fermacapelli, scusate, il filo dentro questo buco. E lo tiriamo, ci aiutiamo con un paio di pinze. eccoci ecco a ecco cosa serviva il fermaglio per, per capelli e adesso facciamo un nodo sotto ah, facciamo girare e, facciamo, e formiamo l'otto ecco. tiriamo così e cerchiamo di serrare un po' piatto che resti un po' di profilo piatto così ok tagliamo l'eccesso un coltello questo è un materiale sintetico eccoci magari lo schiacciamo un po con le pinze questo è tutto spiegato sui video la pagina web di Seroshoes e poi il tipo usa anche un accendino vediamo, eccolo qua per rafforzare un attimo il nodo questo è un materiale sintetico è un nylon quindi diventa una specie di, di plastica si indurisce tipo una plastica lo scaldiamo senza fargli prendere fuoco una volta che è caldo così, lo schiacciamo eh, Vedete? Diventa proprio una specie di tassello che, si andrà, che andrà a bloccare la, il laccio sotto la scarpa. Quindi adesso andiamo a tirare il laccio e dovremo far sì che il piattino appena formato, questo qua, questo stop, venga rivolto verso l'avanti della, della ciabatta, così come vedete. dunque ora arrivato a questo punto ho, messo, ho fatto passare eh, il laccio in questo primo punto il punto più esterno, vedete? lo metto un po' in tensione più o meno che si adatti al mio piede quindi tiro così, ecco deve stare in tensione ma non tanto poi Insomma, con la pratica eh, vi, renderete, vi renderete conto di quanto lo volete teso. Poi che faccio? Questo lo giro qua sotto. Questo, vedete, tirerà tutta la struttura del, della legatura verso a chiudere sul piede. Lo sento ancora un po' troppo lasco quindi che faccio? Piego un altro po', vado dietro il tallone il tallone lo voglio eh, non stretto ma bensì abbastanza giusto diciamo perché se lo faccio troppo stretto mi spingerà il piede verso, la, verso avanti se invece lo faccio troppo lasco mi farà muovere il piede in questo senso quindi una misura giusta più o meno dovete sentirlo che è teso, però non tira, non va a incidere nella pelle no? poi, passiamo questo ci metto un attimo gli ho affidato la punta, gli ho fatto un po' con l'accendino, gli ho messo un po' di punta Quindi eravamo qua. Allora, questo lo dovete fare solo una volta, eh? che sia chiaro. Non, devono, non deve essere fatto tutte le volte che indossate i vostri sandali. Quindi metto un po' di tensione dietro. Qua ce n'è abbastanza. Mi passo un dito, va bene così. E adesso questo, se vedete, lo faccio passare sotto così sempre a tirare tutto quanto tutto quanto il disegno di questa allacciatura questa legatura serve a far tensionare tutto tutto l'insieme bene aderente al piede questo lo passo sopra ok faccio girare sopra si sì, ecco. e l'estremità deve andare verso l'avanti quindi sopra questa corda sopra questa sezione e poi sì. verso l'avanti dopodiché faccio passare l'estremità sotto mi si forma un'asola quella qua faccio passare l'estremità qua vado a creare una sorta di chiusura Eccoci. ora faccio passare sotto qui Okay. e sotto quello che c'è davanti mi accompagna tutta la suola verso la pianta del piede no? così. come vedete adesso mi sento un po' troppo sciolti quindi avrei dovuto tirare un po' di più ve lo provo così casomai poi lo aggiusterò giro da questa parte sotto qua sotto e sotto al primo che abbiamo fatto là sotto vedete adesso quello che devo fare mi tolgo il sandalo okay, perché devo allentare il nodo questo qua lo allento in modo da creare una un asola dove far passare le estremità guardate. faccio passare l'estremità così e stringo come una specie di nodo scorsoio qualcosa del genere ho la mia legatura, eccola qua. Vedete? Quindi quello che io farò ogni volta che devo indossare le mie ciabatte e i miei sandali sarà uno e due. Vedete? Ecco. Questo lo potete tagliare così com'è ad aggiustare la tensione insomma poi piano piano imparerete a, a regolare la legatura secondo i vostri gusti e la vostra comodità quindi ci vuole una settimana per abituarsi a, a, alla frizione che c'è in questa corda però veramente sono dei, dei sandali comodissimi e non sono come le hawaiane che servono solo per andare in spiaggia. Con queste si può veramente fare sport, si può andare a correre, si può andare a fare trekking. Io ho fatto il trekking eh, in montagna, anche su percorsi abbastanza impervi e irregolari. In tutta comodità, in tutta sicurezza, insomma, mi sono trovato veramente bene. Eh, e questo è quanto, insomma. Adesso li proverò un po' e poi vi farò sapere, magari anche facendovi vedere in qualche video, come si comportano su vari tipi di terreni.